Ho... Allora, il problema, io vorrei dire tranquillamente che dalla Spagna non ci vedono bene, quindi cominciamo da questo Ma di noi ci vediamo bene. Eh, eh, eh, dalla Spagna non ci vedono bene, ci vedono come un paese molto conservatore eh, ed è così, un paese dalla doppia morale, la, la doppia morale, questa facciata della famiglia, no? Dobbiamo tenere questa facciata della famiglia, ehm, bisogna tenere questa facciata della famiglia, poi dietro <ride> succede di tutto e di più, però teniamo questa facciata della famiglia, questa doppia morale eh, tipicamente italiana. Ovviamente siamo indietro su, su tanti punti di vista, siamo indietro sui diritti LGBT, e siamo indietro... Eh, sul discorso delle donne, siamo indietro sulla parità salariale, siamo indietro su tutto. Ovviamente la Spagna, che è un nostro vicino, molto vicino di casa, troviamo un governo Sanchez, socialista, dove ci sono donne al potere, destra eh, che, che parla di femminismo ogni 3x2 eh, e qui invece troviamo una politica completamente conservatrice. Eh, a parte eteropatriarcale, etero eh, il problema è politico, io in Spagna dicevo, io dicevo che il problema è politico italiano, non è un problema um, della gente, perché secondo me la gente è anche pronta, perché ho conosciuto, conosco la realtà LGBT italiana, eh, conosco, eh, già, ho girato tanto l'Italia anche col Franca Rame Project, eh, ho intervistato eh, le mamme, eh, durante la legge Cirinna, quando fu approvata la, la legge Cirinna, cioè c'è un mondo, c'è un'Italia che sarebbe anche pronta, l'Italia anche dei giovani, il problema è la politica che è conservatrice, il problema è che non abbiamo una sinistra, non abbiamo, il problema è la sinistra, non è la Meloni, <ride> perché per me il problema non è la Meloni, perché la Meloni è, la melona almeno è qualcosa, il problema è la sinistra, non esiste più una sinistra capace di fare dei discorsi politici veri, come li fa Podemos in Spagna? Cioè Podemos, io ho conosciuto anche l'Alonso, la che è la, uh, una deputata di Madrid, mi dice Dale noi siamo in mezzo alla gente, cioè Podemos parla del precariato, parla delle case che la gente non, si, non, non ha problemi da, a, a pagare le case, a pagare gli affitti, parla dei problemi della gente, qui la sinistra non parla più a niente, È una, cioè, non c'è più differenza tra destra e sinistra, cioè, non lo so, non abbiamo, non abbiamo più una politica, cioè, in Italia non esiste più una vera politica, non c'è politica, non c'è più politica, non c'è più dialettica politica, non c'è più eh, confronto politico, non c'è tutto questo, c'è cioè, una sinistra Alto locata che sta lassù eh, e dall'assù non si sa, non sta qua giù, non sta con i problemi dei giovani, dei precari, di chi ha contratti a tempo determinato, eh, di chi non riesce il caro della luce, cioè, questi, cioè chi deve parlare di queste cose, chi ne deve parlare e poi ovviamente cioè, eh, ci vedono così, ci vedono come un paese conservatore, come un paese... e non è soltanto il discorso del Vaticano, perché non possiamo da sempre tutte le colpe oh, al Vaticano. Certo. Eh, perché sì, ok, il Vaticano, però... voglio dire, non possiamo dare tutte le colpe al Vaticano, perché anche la Spagna, il cattolicesimo, è molto forte. C'è cioè un cattolicesimo sì. molto, molto forte. Cioè, non è che in Spagna... però i diritti si sono conquistati, gli spagnoli, attraverso il 15M, attraverso le battaglie, attraverso le lotte... e c'è una sinistra che comunque determinati discorsi che qua in Italia noi ci sogniamo, cioè ci sogniamo di vedere un ministro, uh, a parte non ce l'abbiamo la ministra delle varie opportunità, mi sembra, non lo so se ci sia ma non mi sembra, che ci, ci sogniamo una ministra in Italia che parla di femminismo, che parla di patto di stato femminista, che stanno facendo tutta una politica sulle donne, eh, hanno fatto la legge sì e sì, il sì, e sì cioè praticamente la legge contro la violenza cioè se io ti dico no e tu vai oltre già quella è violenza cioè il sì è sì il no è no, no. e qua volevo anche Andrea perché Andrea bravissima e bellissima oh, parla wow. spesso del consenso no? di quanto è importante il consenso perché laddove non c'è il consenso subentra la violenza quindi ce abbiamo di cose da fare qua in Italia, però il problema è che ti scoraggi, perché vedi proprio una situazione desolante, capito? E ovviamente io vado in Spagna, mi trovo in Spagna, seguo la Spagna, mh, seguo Podemos. sia sì adesso politicamente seguo la Spagna, cioè non ci penso neanche più all'Italia, cioè il discorso del Presidente della Repubblica, assurdo, no? Cioè, si facevano eh, nomi di donne così, come le figurine, certo? <ride> Nome di foglie come fo come di donne, come foglie di figo da mettersi davanti per cercare di leg una legittimazione soltanto perché erano donne, poi uh, diciamo che poi ci mettiamo anche noi contro noi stesse molte volte, no? Perché ah, non basta che si donna, io la volevo donna la Repubblica, è vero che doveva essere una donna di valore però io credo ce ne siano tantissime di donne di valore cioè una grandissima scelta e fa, sarebbe stato un messaggio per uh, diciamo che, che forse le cose potevano cominciare a cambiare credo che siamo l'unico paese europeo a non aver mai avuto una donna come, come uh, Presidente né del Consiglio né della Repubblica però sì, cioè, ne cioè, Senato Questo... Ci dobbiamo rendere conto che siamo un paese vecchio, fermo, eh, non capace di rinnovarsi, mh, che non ha capacità dove i talenti vengono distrutti, dove gli ingegni vengono mandati via. Io eh, nella, nella mia arte sono stata distrutta, capito? E vale, mh, vedendo che tante persone mi dicevano che avevo talento, mh, è un paese di raccomandati. Ti, ti, ti, ti, ti, cioè alla fine te ne vai, te ne vai perché a un certo punto tu dici tutto quello che io faccio qua, tutto quello che io faccio qua non ha senso, non ha senso perché alla fine mh, non è il discorso soltanto di essere valorizzata per quello, sì, o valorizzato sì, per quello, riconosciuto per quello che uno veramente vale, è perché un paese è così, io l'ho sem sempre pensato sinceramente, io ho detto un paese è così prima o poi cade, perché un paese che non dà spazio al talento, all'ingegno, al merito, dove va, va avanti sempre l'amico dell'amico, i raccomandati, dove abbiamo poi anche il pepino impastato, abbiamo anche tante situazioni di, di narrazione vera, di gente che è morta anche per queste cose, no? la mafia, tutte queste cose qua, ma un paese, un paese così non può reggere, un paese così non può, cioè implode, implode, perché non, non ha capacità di... Di, di, di, di, di essere un paese civile. Io quando, ecco, io sono tornata a Madrid, che non è molto, ma io in Spagna mi vergognavo, cioè, ma io potevo dire alle persone in una, in una città libera come Madrid, cioè la capitale dei diritti LGBT, eh, anche se c'è un governo di destra, attenzione, perché a Madrid c'è il PP sì, e il Box, però c'è Podemos che è da battaglia, però una città così libera dal punto di vista sessuale... Eh, transessuale, omosessuale, eh, di, libera in tutti i sensi, io mi devo vergognare e gli dicevano guardate in Italia i senatori applaudivano per affossare la legge Zanna, io ho detto c'è cioè, una situazione, la gente mi diceva ma com'è che passa in Italia? <ride> passa molto male, passa molto male, sì. cioè una vergogna, una vergogna, vai, vai a due ore d'aereo, vai a Madrid e ti devi vergognare che tu vieni da dall'Italia. Ma non, so ah, non tanto si devi così. vergognare perché non tutti gli italiani grazie a Dio sono proprio così però insomma sicuramente politica dei politici italiani sicuramente abbiamo molto da imparare dagli altri o quantomeno da, da svecchiare, da, da migliorare. Della politica, della politica italiana, della politica italiana eh, che è fatta da dinosauri eh, sì. Che è fatta da dinosauri. L'Italia è un paese di dinosauri eh, dove alla fine dici perché stanno tutti in Spagna, stanno tutti alle Canarie, stanno tutti in Portogallo, cioè la gente se ne va a parte i pensionati, perché la pensione e tutto il resto, tutto quello che sappiamo. Eh, perché te ne vai? Se ne vai? Perché a un certo punto soffri. So, io almeno eh, soffro soffro, non sono, non, sono, non sono contenta, ma non, non di essere riconosciuta per, per il mio valore, perché quello, eh, quello poi alla fine devo essere sincera, eh, sono stata comunque riconosciuta, il riconoscimento le persone me l'hanno date nel momento in cui io mi esibivo, facevo le cose, il riconoscimento da parte del, della gente che mi ha visto ce l'ho avuto, a me non, non mi interessa il riconoscimento di un'elite borghese che come diceva Pasolini mh, quando si è ritirato dal premio strega cosa a cui io non parteciperò mai al premio strega anche con Sette carte alla regina io cioè, che nessuno mi venisse a dire del premio strega dove Pasolini aveva capito benissimo che ormai eh, non c'è bisogno più di scrittori veri di gente che scrive veramente ma soltanto di opere di svago da nulla capito? Pasolini aveva capito tutto ricordiamo anche un grande perché noi, noi, noi l'Italia abbiamo degli uomini e delle donne, di uno spessore eh, che ci invidiano, abbiamo un Pierpaolo Pasolini, abbiamo una Franca Rame, abbiamo un Dario Fo, abbiamo una Monica Vitti, abbiamo una Anna Magnani, abbiamo mh, anche, penso anche nel, anche nel cinema, tutti i nostri registi, da Visconti a Rossellini, cioè noi abbiamo un... un Talmente tanta cultura e tanta storia, però siamo ridotti non so come, non so come, cioè non siamo un paese capace di… Eh, ho conosciuto italiani a Madrid, sinceramente ho conosciuto due signori a Madrid, un signore milanese che è stato da 25 anni in Spagna a Madrid, e un signore italiano eh, che è stato da, di Roma che è stato da 17 anni a Madrid e mi ha detto no, l'Italia è bella per andarci in vacanza. Cioè, e poi è normale, i giovani non partecipano più alla politica. Dove sono i giovani che partecipano più alla politica? Dove stanno? Ne parlavo con Geraldina Colotti, no? Lei è una compagna, poi tra l'altro lei è stata anche un ex, ex Brigate Rosse, quindi lei proprio l'ha vissuto sulla pelle, è stata anche in prigione. Geraldina dice che qui i giovani non parlano più di nulla. Cioè, qua, qua, in Italia i giovani non fanno politica, in Spagna invece sì in Spagna c'è i giovani di Podemos, in Spagna a Madrid c'è, si respira tanta di quella cultura, vai, sulle, vai sulla metro di Madrid e trovi le poesie e trovi, eh, trovi tutto il discorso letterario proprio sulla metro di, di Madrid. mi diceva anche questa, questa amica dove sono stata che punta tanto, puntano tanto affinché i giovani si avvicinino alla cultura, ci sono tantissimi eventi gratuiti Invece, qui tutti no. allora io ho l'impressione che in Italia tutti pensano al proprio orticello a portare avanti il proprio orticello, porta avanti il mio orticello, porta avanti il mio libro, porta avanti la mia situazione, porta avanti la mia cosa, porta avanti me stessa. Ma se tu porti avanti te stessa e basta, prima o poi resti sola o solo. Anche questo voglio dire alle donne italiane perché. A parte Anarchica che, che, che saluto, che è una grande, grande amica e grande compagna e Andrea con cui abbiamo fatto diverse cose, cioè se una donna porta avanti solo se stessa, alla fine rimane sola perché poi la gente, se tu porti avanti solo te stessa, la gente non ti viene dietro perché bisogna condividere. Franca Rame era una donna che non portava avanti solo se stessa eppure lei tra l'altro non era, possiamo dire che era bellissima, è bellissima Franca, non era una narcisa, no. era anche una donna che si metteva molto da parte, non era una narcisa perché era bella come il sole e non aveva questa sindrome narcisistica che è egocentrica che hanno molte donne, no? Lei era una donna, lo dice benissimo Enzo Giannacci, che non portava avanti solo se stessa perché non aveva bisogno, perché lei faceva de, del teatro e faceva del teatro vero. Oggi, qua in Italia anche il problema è anche tranne donne, cioè il femminismo italiano è quello che è, insomma, il femminismo che non è più quello degli anni 70 e, e, e le donne non, non si riesce a collaborare tra donne, non si riescono a fare discorsi tra donne, Mo a parte te Martina che sei un'amica e Marianne e Andrea che non sono assenti. Cioè, questo Siamo. è il grosso problema. La grande competizione che c'è qua in Italia, quasi patologica, che, che, che, che in Spagna non c'è. Io l'ho detto l'altra volta, noi abbiamo semplicemente copiato i modelli maschili e li abbiamo portati dalla nostra parte, ma di fatto quello è il problema. No? E poi questo egoismo che tu dici, che tu dici... In Italia anche quello, diciamo, nella politica non ci sono alleanze durature, non ci sono degli ideali comuni, c'è un opportunismo uh, di fondo, non ci sono pro programmi condivisibili e condivisi. Eh, e quindi è, è questo anche un problema, no? perché ogni, ognuno ha il suo programma, si fanno de solo dei compromessi, ma non si condivide mai un'idea, un progetto comune. No, ma non c'è più, non c'è più, più la politica in Italia, ma chi è che parla del precariato? Chi è che parla dei giovani che stanno a contratto a tempo determinato? Io lo so perché lo vivo, con i contratti di tre, sei mesi, un anno, chi ha famiglia che fa? Chi parla di chi deve pagare i mutui, di chi ha famiglia, di chi non ha il, cos il cosiddetto posto fisso alla che cozzalone, no? Chi parla dei problemi reali delle persone ma chi ne parla? Nessuno ne parla, nessuno ne parla, quindi la politica non esiste, ormai se la fanno tra loro la politica, se la fanno loro, se la fanno loro completamente distanti da, da, da, dal sentimento e dai problemi reali delle persone e, mh, e poi oltretutto non c'è una, una rappresentanza di donne, non ci sono donne eh, che rappresentano la, una rappresentanza di donne valide e noi siamo più della metà, siamo più della metà, ricordiamoci che noi siamo più della metà, ok, su 60 milioni di italiani, noi siamo più della metà, ok, le donne, non c'è una rappresentanza politica di donne, e di donne che fanno un certo tipo di discorso perché se la rappresentanza politica devono essere l'ancelle del patriarcato dell'uomo, del maschile politico eh, non servono, cioè le cosiddette come io le chiamo le patriarcali serve una politica vera e io guarderei guarderei molto alla Spagna guarderei molto a Podemos eh, ovviamente io non, non m'azzardo neanche a creare nulla di politico in Italia cioè non, non m'azzardo non voglio sprecare ciò che resta della mia vita, eh, perché insomma comincio ad avere un'età, anche sì. se mi dicono che sono molto più giovane, sì. <ride> ho 46 anni. Eh. Lo e so, non però vedere, no. non li dimostro, dai. Non li dimostro, non si vede. <ride> buono, buono, bene, sono bene, diciamo. E non voglio sprecare il resto della mia vita qua, qua in Italia, perché secondo me non... Punto, mi voglio godere quello che mi rimane in Spagna a Madrid dove io mi sento a casa, dove mi sento accolta, dove, come dice Tirso De Molina, Madrid è la madre, è la madre benevola del mondo. E ho, ecco, per, per concludere, visto che oggi siamo, mancava anche è mancata sia Andrea che Marianna. E voglio dire che sto io i miei nuovi progetti li farò in Spagna di eh, poesia e fotografia. Eh, già ci sto lavorando sì, da qua. Sì.